Ok, iniziamo e riprendiamo i nostri appuntamenti con Global Health Now. E abbiamo il piacere oggi di avere con noi, e ho il piacere io stessa di parlare con lui, Emanuele Capobianco. Emanuele Capobianco ha una lunga carriera, è giovane come potete vedere, ma ha una lunga carriera internazionale e al momento è direttore dell'Health and Care, della salute e cure, diremmo in italiano, della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, eh, di cui ora ci parlerà. Eh, mi presento anch'io, quindi al volo, visto che ho l'opportunità, ehm, sono, sono un medico speciali specialista in uh, salute pubblica, ma soprattutto uh, lavoro anche col team della Salute Globale uh, per uh, del Festival, per cercare di dare informazione, cercare di creare una comunità scientifica e soprattutto dare le corrette informazioni alla popolazione in generale su questi temi. Ed è per questo che abbiamo il piacere oggi di parlare con Emanuele dell'innovazione del progresso scientifico delle pandemie, cercando quindi di eh, catturare sia gli aspetti negativi senza dubbio ma anche gli aspetti positivi eh, delle, delle pandemie. Do subito la parola a Emanuele e oggi sperimenteremo anche un nuovo modo di, di fare queste dirette che avremo il supporto, diciamo, del, delle, della grafica, quindi delle, delle slide. E, um, siamo qui per qualsiasi tipo di domanda, osservazione, sperando che il nostro servizio possa piacervi e possa esservi utile. Vai Emanuele. Grazie mille Leo Conoe, eh, grazie ai colleghi del Festival della Salute Globale, grazie alla terza per l'opportunità di essere con voi e un uh, buon pomeriggio a tutti gli amici collegati via, via Facebook. Uh, io e Leo Conoe abbiamo discusso una presentazione uh, uh, sulle pandemie e sulle innovazioni a livello scientifico, Proveremo a mandare una serie di diapositive circa uh, 20 minuti per, per introdurre il, il discorso e poi uh, parleremo parleremo uh, con voi. Uh, se avete voglia di fare domande via Facebook, potete sicuramente inserirle. L'Eucono controllerà questo. Insomma, speriamo che sia un, un buon dialogo che possa essere uh, interessante uh, per tutti. Quindi chiederei, se possibile di avere la, la prima uh, slide uh, che um, dovrebbe. Eh, permettermi di dire due due cose sulla uh, sulla croce rossa uh, e la federazione di croce rossa internazionale per la quale uh, io uh, io lavoro la, la federazione di, uh, di croce rossa mette insieme 192 società nazionali di croce rossa e uh, mezzaluna rossa che sono uh, attive uh, in, uh, in, in tutto il mondo e che sono attive da molto molto tempo uh, se posso avere la, la slide con le ambulanze uh, vorrei mostrarvi due foto che um, sono due foto che si um, riportano da un lato la um, le, le ambulanze che venivano utilizzate nel 1918 dai volontari della croce rossa in, in america durante il la l'epidemia di di influenza spagnola e dall'altro lato eh, le, le ambulanze che, che vengono utilizzate oggi. Uh, attraverso da, dalla croce rossa spagnola in questo caso ma come potete ben vedere cambiano i mezzi il lavoro uh, dei volontari della croce rossa uh, rimane uh, rimane fondamentalmente uh, lo stesso e uh, abbiamo 13 milioni di volontari uh, al mondo che stanno dando una mano uh, in, in tutti i modi soprattutto occupandosi delle persone uh, persone più deboli e sono se ne occupano durante l'emergenza ma ma ma anche al di fuori delle emergenze prima, prima e dopo e non solo emergenze sanitarie molte sono le emergenze calamità uh, naturali o, o, o guerre in cui la croce rossa da più di cento anni uh, lavora nello spirito di arry d'un anch'era il, il suo fondatore uh, vorrei andare alle prossime due slides per indicarvi di che cosa parleremo parleremo innanzitutto di uh, innovazioni e parleremo di innovazioni non solo innovazioni uh, scientifiche ma anche innovazioni di tipo oh, tecnologico, anche oh, innovazioni di tipo oh, organizzativo, innovazioni geopolitiche ehm, e poi parleremo di innovazioni a livello umano, di persone che eh, hanno cambiato eh, il corso della, della storia attraverso eh, la loro intelligenza, la loro curiosità, ehm, la, loro, la loro umanità e vorrei eh, cominciare con il secondo punto eh, la seconda area che, esplore, che esploreremo che, che è l'area dell'agilità perché quando parliamo di innovazione dobbiamo parlare anche di, di velocità e ho, ho, ho, ho, io vi ho messo questa, questa diapositiva che è eh, in inglese ma, ma la, la, la tradurrò che è, riporta le parole eh, di eh, del direttore esecutivo del programma di emergenze dell'organizzazione mondiale della sanità eh, mike ryan una un verace irlandese che un mese fa ha, ha detto queste parole in, in relazione alle epidemie dice eh, siate veloci non, avete, non abbiate, non abbiate eh, tema eh, dovete essere i primi a rispondere il, il virus sarà sempre davanti a voi se non vi muovete velocemente eh, e dovete essere eh, davanti al virus altrimenti non, non vincerete mai e dice queste queste parole speed trumps perfection la velocità è più importante dell'essere perfetti. E dice il problema che noi abbiamo nella società è che tutti hanno paura di fare degli errori. E siccome eh, si ha paura delle conseguenze di, di, di un errore, non, non ci si muove, ma questo è l'errore più, più grave. L'errore più grave è rimanere paralizzati dalla paura dell'errore. E questa è una, una lezione eh, per le epidemie eh, che mette al primo posto la velocità il, la capacità di, di, di gestire l'imperfezione, che è un qualcosa che, che vediamo tutti i giorni eh, con, con la sci ricerca scientifica che si muove in un contesto che è chiaramente imperfetto dove, dove lavoriamo. E la questione di non aver paura de, del, dell'errore, ma che se vogliamo ribaltare è la questione dell'avere coraggio, che è un elemento importantissimo. Quindi, con questi due punti, innovazione e agilità. Io cercherò di portarvi attraverso una serie di, di epidemie, sono sette, eh, nel corso della storia, cercando di tirare fuori alcune che sono, um, um, che sono uh, importanti, uh, importanti per, uh, per noi. Allora chiedo scusa per... Uh, non so se sono ancora in video, chiedo scusa, ho avuto un problema tecnico. Cominciamo dal, dalla prima, uh, che è, uh, eh, è l'epidemia um, della peste nera che è, eh, la peste nera ha avuto um, tre grosse epidemie tra il 1300 e il 1900 uccidendo un numero imprecisato di persone dai, dai 50 ai 200 milioni di, di persone in europa quello che sappiamo che cominciò nel 1347 1351 in europa uh, la peste nera uh, uccise circa il 50 della popolazione uh, europea la peste nera è famosa per il De Camerone, per Boccaccio, uh, Firenze eh, e sappiamo le epidemie da sempre sono dei, dei, delle, ehm, delle fonti di ispirazione per scrittori nel mondo, sia stato uh, Boccaccio um, Camus con la peste o, o, o, o Garcia Marquez con l'amore ai tempi del colora, colera o, o, o Saramago con cecità, davvero sono una fonte di... di, di di ispirazione per, per poeti e scrittori perché vanno a toccare la vulnerabilità dell'essere dell umano perché metto la peste nera all'inizio perché è una delle prime che è, stata, eh, che è stata riportata come pandemia ma anche è stata una delle prime in cui sono incominciate ad essere introdotte delle innovazioni da un punto di vista sanità pubblica come quella della quarantena la quarantena fu introdotta a, a Dubrovnik per bloccare le navi per 30 giorni eh, che arrivavano con i malati, i malati di peste, fu poi perfezionata a Venezia, eh, dove da 30 giorni si passò a 40 giorni e da qui il nome quarantena, eh, che era il tempo con cui, eh, in cui le persone eh, rimanevano sulle barche eh, quando le, le navi venivano da, da zone in cui vi era eh, vi era la peste. E come voi? Eh, sapete la quarantena è, è messa in atto uh, tutt'oggi e, e se voi pensate alle barche, alla, alle navi da crociera che abbiamo visto uh, attraccate a, a porti senza che persone potessero uh, scendere, questo è un problema uh, o quello è, è un, un, un elemento di sanità pubblica che viene messo in atto uh, tutt'ora, a distanza di 700 anni da quella prima, prima quarantena. Quello che ho messo nella, nella, nella foto di destra invece è un'immagine di una di una peste del, del successiva della seconda ondata di, di peste, dove vedete il, il vestito, eh, il, il, DPI, il DPI, come lo chiamerebbero adesso in Italia, che portavano i medici eh, allora. E che aveva eh, questo, questo famoso becco che è presente nelle maschere nelle maschere di Venezia, che altro non è che una maschera protettiva eh, che veniva usata eh, all'epoca eh, nella presunzione che, che fosse. Eh, che fosse di prevenzione. Anche qua eh, riporto il parallelo con i giorni odierni in cui, in cui si discute sulle, si è discusso a lungo sul eh, beneficio o meno delle maschere e ancora si discute sulla forma delle maschere, se sono le FP1, le, le FP2 o le mascherine eh, di, di tessuto e ancora questa discussione su che cosa funziona meglio come maschera come potete vedere è molto, uh, è molto attuale. Vorrei passare alla seconda uh, epidemia, che è l'epidemia di, uh, di vaiolo. Il vaiolo è una malattia che è presente, uh, primi, primi, le prime formazioni si se erano ancora ai tempi degli, degli egizi, ed è una malattia che, che ha ucciso uh, uh, centinaia di milioni di, di persone nella storia, storia dell'umanità. Ma è anche una malattia che è stata eradicata, e che quindi il virus del vaiolo non esiste più, al mondo se non in due laboratori uno ad atlanta negli stati uniti e uno in uh, in russia perché è stato eliminato il vaiolo è stato eliminato il vaiolo perché è stato trovato un vaccino uh, che uh, è stato particolarmente efficace nella protezione delle persone la storia del vaccino è molto interessante perché è il primo vaccino che è stato creato alla fine del 1700 da uh, jenner che era un, un medico che notò come degli allevatori eh, di, eh, di, di mucche non venivano infettati dal, uh, dal vaiolo ma aveva notato questo jenner che gli allevatori venivano infettati da un'altra malattia che era simile che dava delle pustole simole ma che veniva dalle mucche ed era una infezione appunto generata dalle, dal, dalle mucche lui ebbe l'intuizione di prendere una, uh, un po' del contenuto di queste bolle ehm, create dalla, dalla, dalla malattia passata dalle mucche e iniettarla in un povero uh, ragazzino, in un, in un processo che assolutamente non era etico, ma che a quei tempi uh, fu, fu qua, quanto mai geniale, e vide che una volta iniettato questo, uh, questo liquido nella pelle del, del ragazzino, il ragazzino esposto per più di 20 volte al al vaiolo non prese il vaiolo lo ripe, ripete questo eh, esperimento con altre 20, 20 persone e così fu l'inizio del vaccino che si chiama vaccino perché nasce dalla vacca e eh, dal, da questo ehm, virus della vacca che si trasmetteva all'uomo e questo vaccino è stato poi eh, prodotto e c'è ehm, st stata una campagna che è cominciata negli anni, negli anni '60. Uh, in un periodo di guerra fredda, in un periodo molto difficile, uh, in cui fu il, il governo russo a passare una, una, far passare una risoluzione all'Assemblea all dell'Organizzazione mondiale, dell mondiale della Sanità uh, che portasse a, verso l'eradicazione del, uh, del, del vaiolo. Cominciarono um, 20 anni di grandissimi finanziamenti molto bipartisan, si direbbe: che portarono l'America e, e, e gli Stati Un e, e la Russia insieme eh, per vent'anni, con grandi finanziamenti, con la leadership americana eh, di questo programma di eradicazione della malattia, che risultò um, vincente con quest'ultimo caso, questo uh, Ali Mao Malin che vedete nella foto, che è l'ultima uh, persona uh, colpita dal, dal vaiolo nella nella storia uh, nella storia moderna è la prima malattia che venne eradicata i più uh, anziani tra di voi quelli con i capelli bianchi hanno un segno sulla sul, uh, sulla spalla che è il, il segno del, del, del vaccino che credo uh, venne, venne dato fino ai primi anni, anni 80 l'eradicazione fu data nel, nel 1979 quindi io Uh, io ce l'ho leucono e probabilmente non, non, uh, non ce l'ha andiamo alla, alla prossima uh, alla prossima influenza che è la pandemia di cui tutti parlano l'influenza spagnola del 1918 del 1919 è un'influenza un uh, drammatica che, che costò la vita a, a, a moltissime a moltissime persone uh, anche qui durante eh, durante una guerra um, Molto difficile. Eh, quello che vi ho messo uh, sulla, sulla destra è un poster uh, di, di canadese dove si dice influenza, epidemia dell'influenza, con tra virgolette l'aggettivo spanish spagnola. Perché, perché volevo presentarvi questo? Perché l'influenza spagnola non è nata in Spagna, il, è diventata spagnola per il motivo che la Spagna era uno dei pochi paesi in cui uh, che non era in guerra. E mentre nei paesi che erano in guerra c'era stata la censura eh, che aveva impedito che si parlasse di questa influenza, in Spagna eh, la, la, la censura non c'era e quindi se ne parlò e quindi diventò l'influenza spagnola. Ma gli spagnoli non erano contenti che questa fosse chiamata influenza spagnola e dissero che era l'influenza francese. Ci fu un, un, un grande dibattito uh, a, a quei tempi, ma la storia ha, ha, ha poi registrato l'influenza come spagnola. E Perché dico questo? Perché... Eh, in questi giorni in queste ore noi vediamo le, le forti tensioni geopolitiche tra cina e e, e Stati Uniti sull'origine di questa uh, di questa infezione, perché uh, le, le epidemie hanno una, una portata geopolitica estremamente importante e la definizione del virus se è un virus cinese o, ne, o non è un virus cinese può essere uh, determinante proprio per, per, per il futuro geopolitico di, di, di, di molte di molte nazioni. E tornerò in questo punto quando parleremo di, di covid in, in qualche minuto. Quello che volevo anche. Uh, presentare qui vedete un ospedale uh, del, dell'epoca è che sono stati fatti degli studi ai tempi dell'influenza spagnola che hanno dimostrato come i, i, le, le città che avevano messo in atto delle misure di contenimento le chiamiamo lockdown uh, oggi in maniera più precoce e, e più e più, e più robuste più forte sono quelle che hanno avuto una mortalità uh, minore e abbiamo anche visto che le città che hanno rilasciato queste misure ehm, più in fretta e in maniera più, eh, più liberale, più, più, più, più larga, sono state poi quelle che hanno subito una seconda ondata, ehm, una seconda onda eh, con una mortalità maggiore. Anche qui insegnamenti molto importanti eh, per, per la nostra epoca e l'epidemia che, che stiamo vivendo. Uh, scendiamo ai, ai, tempi, ai tempi nostri, ai tempi con i quali molti di voi potranno, potranno riconoscersi uh, e arriviamo a, alla più grande eh, pandemia del, dell'era dell moderna, che è l'epidemia di, di HIV uh, e della malattia che, che, che è l'AIDS, che è cominciata nel 1980 e che continua a tutt'oggi e che ha mietuto molte decine di migliaia di, di morti nel mondo. Um, quello che vedete lì nella, nella prima foto a sinistra è, uh, è Freddie Mercury una, un cantante il leader dei, dei queen perché ho messo il leader dei queen perché Freddie Mercury uh, ebbe il, lui malato di, di HIV ebbe il coraggio di dichiarare la sua malattia in un momento in cui dichiarare la malattia era molto difficile e lo fece Uh, il 22 di novembre del, del uh, 1991, io me lo ricordo perché era il giorno del mio diciottesimo compleanno e per le persone, per gli adolescenti di quell'epoca che avevano, che avevano una, uh, un forte legame con, con, con i Queen e con la musica, il fatto che lui dichiarò di essere uh, HIV uh, positivo fu un, un, un punto di cambiamento che rese una malattia che era estranea, una malattia di, di, di, tutti quanti, di tutti quanti noi. E da lì partì, lui morì tre giorni dopo, ma da lì partì un movimento di, di società civile fortissimo che uh, portò uh, sulle strade di New York, sulle strade del, del Sudafrica, migliaia di persone che incominciarono a chiedere uh, l'accesso ai farmaci che, che venivano, uh, che vennero uh, disponibili negli anni 90 per tutto, per tutto il mondo. E quello che vedremo nella successiva uh, diapositiva è che questo movimento popolare fortissimo portò alla creazione di, uh, di un fondo, il fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, che venne creato al, al, al G8 di Genova, che è rimasto uh, famoso per altri motivi più tristi, ma che ebbe questa grandissima visione di creare un nuovo, una nuova organizzazione che affrontasse questa enorme pandemia. Uh, che stava mietendo uh, numerose vittime in, intorno al mondo. E fu il risultato um, dell'impegno della società civile, fu il risultato della visione di, di grandi leader come Kofi eh, Annan, e, e fu il risultato di un'innovazione che realmente mise insieme o, mh, elementi della società civile, del se settore privato, uh, dei donatori uh, e governi, che, che, che crearono questa struttura che all'inizio aveva sei persone, che adesso è una struttura che ha un migliaio di persone e che ha salvato decine di migliaia di, uh, di persone intorno al mondo. E vorrei anche dire che fu il risultato, il fondo globale, di, una, di un profondo gap lasciato da organizzazioni che non ebbero l'agilità di, uh, di comprendere il, le necessità del momento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale erano organizzazioni che avrebbero potuto fare quello che il fondo globale poi ha fatto ma non ebbero l'agilità al momento di, di rispondere alla domanda uh, che c'era passando alla prossima uh, alla prossima diapositiva vorrei portarvi uh, uh, in in africa nella uh, in sierra leone in uh, in, in guinea uh, nell'africa dell'ovest dove tra il 2014 e il 2017 vi fu uh, una gravissima epidemia di, di ebola che portò alla morte di più, più di 11.000 persone. Questa epidemia fu uh, drammatica per i ritardi nella risposta internazionale, eh, fu drammatica per la, la difficoltà di coordinamento um, e, pe, e fu in, in, sotto molti punti di vista un, un fallimento uh, della risposta globale che realmente eh, cominciò solo quando eh, vi furono dei casi di infermieri e medici che da, da, da, dall'Africa dell'Ovest andarono o in Inghilterra o in, eh, negli Stati Uniti e lì si creò paura eh, nel mondo occidentale e cominciò una risposta molto, um, uh, molto, molto importante che portò eventualmente alla, um, alla fine di questa epidemia. Ma um, il mondo ne, ne uscì eh, con la consapevolezza, che bisognava fare eh, molto di più e molto diversamente eh, per prevenire delle epidemie eh, nel, e delle pandemie nel futuro. E così gli anni successivi furono anni eh, in cui vi furono delle grosse innovazioni e nella prossima diapositiva vorrei parlarvi di alcune di queste eh, innovazioni che, che furono create proprio eh, dopo, dopo oh, la crisi di Ebola nell'Africa dell'Ovest. Da un lato ci si era accorto che non c'erano fondi a sufficienza e quindi la Banca Mondiale creò questo PEF, questa Pandemic Emergency Financing Facility, che è una, uh, una struttura che do, i, deputata al, mo, alla mobilizzazione rapida di, di fondi um, in caso di un'epidemia uh, un uh, o di una pandemia. E questo, e questo PEF verrà poi attivato uh, sia nella mh, successiva uh, epidemia di, di Ebola nel, nel, nel Congo, di cui parlerò fra poco, sia oggi, è stato attivato proprio la settimana scorsa uh, per rispondere alla pandemia, fornendo dei fondi a, a 64 paesi uh, più poveri. Un altro grosso problema era il problema della risposta, della creazione di vaccini durante una, una pandemia. Ci si è rese conto che, i meccanismi di produzione dei vaccini eh, erano molto lunghi, più o meno cinque anni, e bisognava ridurre eh, la il periodo necessario per, per i vaccini. E così fu creato eh, SEPI, questa istituzione, che proprio in questi mesi è all'avanguardia eh, nel processo di ricerca per la creazione di un nuovo vaccino. Fu anche creato un, un, un board ad alto livello che portasse le, dei, dei grandi saggi. Uh, insieme a discutere sul livello di preparazione del mondo ad una, ad una pandemia. Questo Global Preparedness Monitoring Board ha, ha, ha, ha fatto un, un report che, che viene lanciato um, nella General Assembly delle Nazioni Unite eh, a settembre in cui tutto quello che è successo che in, in, negli ultimi mesi era scritto che sarebbe successo. E questo, Uh, forse non è stato ascoltato uh, ma è stato comunque un importante uh, contributo alla, alla, ad avanzare il livello di conoscenza e di preparazione per le pandemie. Corriamo alla sesta e penultima uh, e epidemia, questa è l'epidemia in Congo ancora uh, attuale, uh, vorrei dire due cose velocissime su, su, sulle innovazioni che sono state introdotte in questa in quest epidemia la prima è che Um, mentre nella precedente epidemia di Ebola non c'era un, un vaccino um, ma nella precedente epidemia era stato sperimentato un vaccino uh, gli investimenti che erano stati fatti in quell'epidemia si sono traslati in un vaccino che è stato poi uh, approvato dalla Food and Drug Administration americana um, e che è stato usato per più di 300.000 persone in Congo evitando la morte di, di decine di migliaia di persone, quindi un messaggio le innovazioni uh, che vengono, le innovazioni vengono quando si investe nelle, nelle prime nell'epidemia e magari le innovazioni poi si, si vedono i risultati nelle epidemie eh, successive e questo uh, è, un, è un importante messaggio per continuare a investire nella ricerca scientifica durante l'epidemia perché sono momenti importantissimi per, per costruire conoscenza che servirà anche in futuro. E il secondo punto che volevo mostrarvi è che è vero che i vaccini fanno molto, ma se le comunità, se, se le persone non sono coinvolte nella gestione di un'epidemia, uh, il, il contenimento dell'epidemia non può succedere. Se uh, le persone non sono convinte dell'importanza di stare in casa, uh, non è con... Uh, la polizia e l'esercito eh, che eh, si controlla un'epidemia, si può fare, ma, ma ha dei costi altissimi. Quindi il coinvolgimento comunitario che noi abbiamo visto essere importantissimo in, in Congo è un altro degli elementi eh, che io ho porto con me eh, come un elemento fondamentale nella, nella risposta alle, uh, alle epidemie. Andiamo uh, adesso con le, le mie ultime slides al, al, al Covid per parlare di alcune delle innovazioni che ci sono viste, prima di dare la, la parola a e, e a tutti voi per un, per un, uh, un dialogo nella prossima mezz'ora. Uh, la sequenza genomica del, del Covid-19 è stata uh, condivisa nella prima settimana di gennaio ad una velocità uh, incredibile che ha consentito uh, su una piattaforma uh, aperta a livello globale uh, ai ricercatori di, di, di mettersi insieme, di cominciare a studiare con una intensità e un fuoco che non si, mai, non si era mai vista in, in, in passato, eh, una malattia per cercare le risposte dei vaccini, le risposte terapeutiche, le risposte diagnostiche. Questo per dire che mentre il mondo ha chiuso le frontiere, la scienza ha, ha, ha distrutto tutte le frontiere e ha consentito una, una unione degli scienziati, dei ricercatori che è eh, eccezionale, che è molto... Uh, molto molto importante al, al momento e questa è una bellissima innovazione è una silver lining in un momento molto difficile come avevo parlato all'inizio c'è cioè una geopolitica una geopolitica che è degli aiuti che vede uh, la cina e gli stati uniti um, in, uh, in competizione nel, nel mondo per, per, uh, per posizionarsi dove la cina chiaramente ha un vantaggio se vogliamo da essere il il, uh, il produttore di maschere, di ventilatori uh, maggiore al, al, al, al mondo, dove una, una, una, una sfida geopolitica che adesso si sta combattendo su chi scoprirà il vaccino, chi scoprirà il, il, il trattamento miracoloso, se, se, se, se ce n'è per questo uh, Covid. È un qualcosa uh, che stiamo vivendo giornalmente e che continuerà nei prossimi mesi. Uh, abbiamo anche eh, delle innovazioni che sono portate da, da, da, da nuovi attori che non c'erano 30 anni fa o 20 anni fa come fondazioni filantropiche come quella di Bill e Melinda Gates che in questo momento stanno sostituendo uh, di fatto uh, dei, dei governi. Uh, Bill e Melinda Gates ha, ha finanziato la, la, la costruzione di fabbriche per la produzione di vaccini e sette fabbriche diverse quando ancora non si ha il vaccino Uh, e non si sa se, se, se queste fabbriche verranno messe in atto o in azione o no uh, ma se eh, um, il vaccino viene trovato e una di queste sette fabbriche è quella che funziona, verranno tagliati i tempi per avere un vaccino disponibile per tutti di probabilmente mesi o anni se no, uh, questi investimenti di miliardi di dollari verranno semplicemente buttati, ma qui ancora il coraggio di cui parlavamo all'inizio di una una persona di una fondazione come quella di Bill e Melinda Gates che sta realmente eh, cambiando completamente eh, la, la, la, il modo di, di, di, di affrontare una, uh, una pandemia con, con, estremo, uh, con estrema ambizione andiamo all'ultima slide sul Covid, due esempi ancora di innovazioni da un lato l'innovazione eh, tecnica, il genio anche se vogliamo italiano che utilizza la stampante 3D e una maschera Decathlon per creare ventilatori Uh, laddove, laddove non c'erano ventilatori uh, anche qui uh, tecnologia e, e genio che, che vanno, uh, vanno insieme e um, ad una velocità uh, impensabile in tempi passati e a destra vedete invece uh, queste, uh, il connubio il matrimonio tra Apple e Google che stanno cercando di sviluppare uh, così come in Italia uh, immuni uh, delle applicazioni che possano consentire quello che è il fondamentale tracciamento dei contatti che sarà uno strumento um, critico uh, per uh, prevenire una seconda ondata una terza ondata e per proteggere uh, tutti noi uh, nei prossimi mesi e sappiamo che queste uh, sono innovazioni che pongono dei problemi etici enormi dei problemi di privacy enormi e qui come ben sappiamo le pandemie portano davvero dei, dei dei le innovazioni delle grossissime tensioni tra tra diritti di vario tipo uh, e, e tocca alla politica uh, mediare uh, nella nella direzione giusta quindi arrivando alle mie due ultime slides uh, un, una, uh, una sintesi per dirvi che ci sono delle delle nell'epidemia nella storia abbiamo visto delle innovazioni finanziarie uh, come la, la, la, la la creazione del, del fondo globale del fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, come la collaborazione di, di questo SEPI, uh, che è questa organizzazione per i vaccini. Abbiamo visto delle delle um, grandi uh, innovazioni di organizzazioni uh, nuove che sono state create. Abbiamo visto delle nuove tecnologie che sono arrivate. I vaccini, uh, le, la sequenza genomica, il 3D printing. Abbiamo visto, abbiamo parlato delle innovazioni geopolitiche, degli delle difficoltà a quel, a, a quel livello. Abbiamo parlato di innovazioni di sanità pubblica come le, la quarantena, le, le maschere o il coinvolgimento comunitario che è un importantissimo elemento di sanità pubblica per la prevenzione e la risposta alle epidemie. L'ultimo fattore che però di innovazione per me è il più importante è quello che torna all'essere umano, al, a chi eh, con il proprio ingegno, con la propria umanità, eh, con la capacità di, di collaborare e creare rete ha portato delle novità nel mondo uh, che hanno uh, dato dei, dei, dei, dei benefici, salvato vite eh, e milioni di vite, e abbiamo visto Kofi Annan, uh, Bill e Melinda Gates, uh, e anche artisti come, come, come Freddy Mercury e scienziati come, come Jenner. Vorrei lasciarvi con un'ultima frase, uh, anche qui in, in inglese, prima di cominciare il nostro, il nostro dialogo, uh, sulla uh, agilità e sull'imparare ad essere agili. Um, questa frase dice per imparare ad essere agili bisogna, i, i, significa imparare imparare ad imparare, a disimparare e a rimparare tutte le volte, quindi bisogna andare indietro a guardare nella storia um, cambiare le cose che non funzionano e riapprendere eh, quello, quello che funziona uh, e vorrei dire a questa frase secondo me manca un pezzo che una volta che si è imparato una volta che, che, che si è rimparato o, o, o si è, è imparato bisogna Mettere questa conoscenza in atto, trasformarla in azione, in, in concretezza, eh, in, in, in attività umana, in attività di, di, di comunità eh, attraverso lo sforzo di tutti noi eh, scienziati, medici, infermieri, eh, volontari eh, come quelli di Croce Rossa che sono eh, tutti insieme eh, sul, sul campo a, a dare una mano portando quello che si è imparato e trasformandolo in, in realtà. Ho finito, spero di non aver preso troppo tempo. Leo Conoe, uh, a te. No, non hai preso assolutamente molto tempo, tra l'altro parlando di, diciamo, di questo coinvolgimento comunitario, forse mai come adesso, visto che oggi riparte diciamo, questo lo lockdown, è stato interrotto, c'è cioè una lenta ripartenza, una timida, possiamo dire, ripartenza, ma come adesso deve essere importante in questa fase. E, um, Emanuele, io ti abbiamo parlato uh, qualche giorno fa e non smettevamo più, quindi avevamo diversi punti su cui parlare. Uh, alcune domande interessanti, secondo me, che potrebbero essere... Allora, tu hai fatto ovviamente un overview delle, delle principali, delle, delle sette epidemie, cercando anche di sottolineare appunto gli aspetti che, uh, diciamo, mh, le innovazioni che sono state utili ci cioè aiutano mh, a, a ci hanno aiutato ad affrontare quelle, ma soprattutto a affrontare le successive uh, volevo farti giusto qualche domanda su qual qualche altra su cui non abbiamo um, di cui spesso abbiamo sentito parlare per esempio la SARS um, secondo te insomma uh, la SARS che ricordiamo mh, ha colpito soprattutto il continente asiatico nel 2003 secondo te è stato un fattore protettivo possiamo dire nell'ambito della risposta del, dell'asia Oppure no? E, um, quali sono stati un po' le, gli aspetti interessanti che ti hanno colpito di questo? Ti dico, a me per esempio ha colpito che eh, come tutte le crisi di per sé, le pandemie le crisi creano dei momenti di trasformazione eh, anche positivi, la SARS eh, ha dato l'inizio. A, una, a un lancio, a un booster dell'e-commerce, del, del quindi con Alibaba e altre, che fino ad ora erano molto timide, poi invece sono esplose, sperando che anche crisi nel nostro continente, dovute a questa pandemia, possano mh, consentire una rimodulazione del, del mercato, del lavoro anche. E volevo il tuo punto di vista, soprattutto sulla SARS, e poi ti faccio già un'altra domanda al volo. Abbiamo visto tutte queste pandemie, abbiamo visto le ultime pandemie degli ultimi anni, sentiamo dire H1N1, H2N2, H5N1, eh, SARS, ehm, c'è una sorta di potremmo, ciclicità, potremmo dire, eh, di queste pandemie, sì e no, perché ovviamente e perché eh, sia, abbiamo visto Bill Gates, ma non solo, ma anche lo, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità aveva, tra virgolette, predetto, preconizzato questa pandemia, perché secondo te e perché se secondo te non siamo stati del tutto preparati a, ad affrontarla? Uh, grazie. Um, belle, belle domande. Allora, la, la, la SARS è, è una infezione da, da coronavirus, quindi è un altro coronavirus uh, che, um, che cominciò nel, nel, 2000, nel 2003 in Cina. Uh, a quel tempo venne venne coperta e, e poi cominciò a propagarsi in giro per il mondo. Era un virus molto più, uh, molto più cattivo di questo, di, questo virus, di questo coronavirus attuale, del Covid, la mortalità era intorno al 10%, mentre la mortalità del, del, del Covid è sull'1% o, o giù di lì. Um, e fu un campanello d'allarme fortissimo, uh, uh, perché, uh, perché fece, fece molta paura. Quello che accadde con la SARS è che soprattutto fu nel mondo nel, nel, nell'Asia e l'Asia rispose in maniera molto forte e imparò da questa uh, da quest epidemia. Si, eh, io dico si immunizzò, uh, creò gli anticorpi perché vide, vide il pericolo in, in Vietnam, in, uh, in altri paesi. Carlo Urbani, lo ricorderete, fu il medico dell'OMS che morì uh, mentre andò a, a, a, a identificare questo virus della SARS in, in, in Vietnam. Ora oggi il Vietnam è uno dei paesi con il minore numero di casi perché perché loro se la, se la si sono preparati, si, si erano preparati, sapevano che poteva arrivare e uh, hanno messo in atto le misure di protezione uh, che erano uh, che erano necessarie uh, al, al molto molto in fretta, non tutti in Asia, ma la Cina lo sapeva e, e ha messo in atto delle, delle, delle misure di protezione eh, molto rapide, molto estese, che hanno consentito di, di, di bloccare il focolaio in Cina. Voi vi ricordate gennaio? Sembrava che i numeri fossero enormi in Cina. In realtà se adesso guardiamo i numeri della Cina rispetto ai numeri dell'America, il numero dell'Italia, eh, parliamo di 3.000 morti contro 26.000 morti da noi e, e quasi 60.000 morti, 70.000 morti negli Stati Uniti. La risposta nell'Asia è una risposta molto forte, perché hanno capito e perché si sono preparati. E da qui, secondo me, ehm, una lezione per cui io so che da, per la prossima pandemia noi saremo, saremo, saremo preparati, perché questa volta l'abbiamo vista tutti, l'ha vista tutto il mondo e non solo non l'Asia. Solo per ritornare al tuo punto, Leo Cono, del, della di Alibaba e, del, e dell'e-commerce, quello che noi abbiamo visto in questa fase invece è il boom del dello smart working, del tele, tele, telecommuting, che era uh, un, una possibilità in molti posti di lavoro prima e adesso è diventata una, una realtà che, che cambierà il modo di lavorare ben oltre, ben oltre la pandemia. Quindi anche qui le epidemie sono davvero uh, un, un acceleratore di innovazioni anche al di fuori proprio del, dell'ambito uh, dell medico e proprio innovatori nell'ambito sociale. Tornando al tuo punto, alla seconda domanda della ciclicità delle, delle epidemie, eh, noi abbiamo avuto nel 2003 eh, la, la SARS, abbiamo avuto nel 2009 eh, l'H1N1 che è un tipo di, di, di influenza, abbiamo avuto, um, ne abbiamo parlato del, del, dell'Ebola 2014-2017, un'altra Ebola, 2014 un Ebola 2018-19 e eh, abbiamo avuto adesso questa. Il punto di base è, viviamo in un mondo che è... Uh, Sovrappopolato e che ha una popolazione che non si era mai vista uh, il numero più alto che, che si era mai visto nella storia umana fino, fino ai primi del novecento la popolazione mondiale era stabile sotto il miliardo negli ultimi cento anni di rivoluzione industriale 120 anni siamo passati da un miliardo a 7.6 uh, miliardi quindi ci sono tantissime persone c'è una contiguità tra animali e tra mondo animale e uh, mondo umano Uh, che è eh, altissima e i grossi rischi vengono dalle zoonosi che sono le malattie in cui uh, un virus passa da un animale all'uomo è successo nell'HIV uh, è successo nell'influenza aviaria è successo nell'influenza suina è successo nel, nel, nel covid quindi questa prossimità pone dei, dei, dei, dei grossi rischi siamo in un mondo globalizzato dove le distanze uh, sono um, ormai effimere perché in 24 ore si può girare e i virus girano tutto il mondo quindi siamo in un uh, contesto in cui uh, il rischio di pandemie è uh, molto più alto di quanto non fosse in passato e quindi noi sappiamo che arriveranno pandemie uh, come sono arrivate negli, negli ultimi anni continueranno ad arrivare uh, è stato bill gates sono stati altri a dirlo lo sapevamo tutti noi dell'area che sarebbe arrivata questa è una bruttissima pandemia ma non è il peggio che potremmo, potremmo aver avuto. È una pandemia di un virus molto efficace con una mortalità uh, alta, ma non altissima. Uh, che colpisce, per esempio, non colpisce tanto i, i, i bambini. E voi potreste immaginare il, il dramma uh, di una pandemia uh, che colpisce più i bambini. Dra è drammatico che colpisca tanto gli anziani, ma, ma quello che, che voglio dire è, è: non è il virus peggiore che c'è capitato, e, e probabilmente nella nostra vita se sarà. Un, un po' lunga potremo vederne altri, potremo avere altre pandemie. Ecco perché questo momento è importantissimo per imparare e prepararci uh, per, uh, per il futuro, mentre rispondiamo nel migliore modo possibile a questa drammatica uh, situazione per, uh, per tutti noi nel mondo, ma particolarmente uh, in paesi in Europa e in Italia. Infatti sì, ritornando a questo, proprio eh, ricordo che scherzando, insomma, avevamo detto che il, il mix micidiale di questo virus è proprio quello, che in realtà ha una letalità che non è né alta né bassa, perché in un modo o nell'altro, insomma, avrebbe, avrebbe o diciamo, eh, esaurito il suo, il suo potere o in realtà non sarebbe stato così tanto grave, così tanto infettivo. Eh, la cosa un po' interessante anche che eh, mi, ha, mi ha colpito è che questo ovviamente può anche influire, avevamo mh, pensato anche sull'engagement della comunità, cioè il fatto stesso che per esempio eh, in, in, in Africa, per esempio con l'Ebola, l'Ebola abbia avuto una letalità diciamo molto molto maggiore, eh, è chiaro che c'è una percezione del pericolo probabilmente differente rispetto a un problema che possiamo anche riscontrare anche in Italia adesso con la differenziazione regionale che abbiamo con la Lombardia e la Basilicata per dire, per dire la mia non casualmente ma anche le regioni del sud. Eh, potremmo dire anche il Molise per esempio. Eh, secondo te questo può essere un fattore che può limitare potremmo dire la eh, della popolazione generale a questo tipo di diciamo di, di, di norme e di, um, di iniziative e di diciamo potremmo dire quasi di norme proprio di public health che abbiamo visto in realtà sono rimaste mutate, per quanto molte cose sono cambiate durante gli anni, tutte le innovazioni varie, molte cose sono rimaste uguali, come c'era la quarantena eh, nella peste del, del 1300, c'era cioè la quarantena adesso che a questo punto è, è mancando un vaccino mancando delle uh, mancando dei farmaci è in realtà la, la misura la misura più mh, più efficace in realtà come quando si va dal medico generalmente la persona vuole il farmaco in realtà non è il farmaco che lo salva ma è, è lo stile di vita questo potrebbe essere un fattore questo che potrebbe aumentare ancora di più il uh, diciamo il, il fatto la uh, l'essere così subdolo di questo virus non avere questa tale le, uh, letalità così alta uh. Assolutamente, Allora du due cose. Una banale, eh, prevenire è meglio che curare, uh, ma è proprio uno dei principi della sanità, della sanità pubblica. Per prevenire bisogna essere in grado di comunicare eh, quello che è il rischio, uh, in modo che le, le, le, le persone percepiscano il rischio e mettano in atto quei comportamenti che uh, proteggono le persone dall'esposizione al rischio. Uh, e, e la percezione del rischio è, è, è fondamentale. Se uno uh, mh, capisce che andando in macchina uh, può schiantarsi e morire, eh, incomincia a mettere la cintura di sicurezza. Se uno capisce che andando a 200 all'ora il rischio di morire aumenta, magari riduce la velocità e va a 120 invece, invece che a 200. Io ricordo quando fu introdotta la cintura di sicurezza in, in Italia e, e si dicevano, non la... Non la non la introdurrà non la, non la userà nessuno e ci furono eh, diverse persone che appunto si, si, si, si pitturarono la cintura di sicurezza sulla maglietta ma la gran parte la maggioranza degli italiani eh, incominciò a usare la cintura perché secondo me c'era stata una buona comunicazione del, del rischio e ehm, e, e questa era e aveva aveva garantito che, che che la misura di prevenzione venisse adottata e adesso è una misura normale eh, uno dei grossi problemi che c'è stato in questi mesi era che, che questo virus non era conosciuto e che uh, anche chi doveva comunicare uh, il rischio non è stato sempre uh, chiaro nella comunicazione. Abbiamo degli esempi virtuosi nel mondo uh, di, di, di, di politici e scienziati che hanno uh, passato dei messaggi uh, chiari, precisi uh, e penso alla, alla leader uh, della Nuova Zelanda, Uh, Harden, che, che è stata ed è eccezionale che usa facebook usa, um, parla con i bambini parla con con, eh, con le persone eh, non solo a un livello alto politico ma, ma proprio a un livello di comunicazione quasi interpersonale e la credibilità dei politici è eh, un elemento fondamentale in una, e degli scienziati è un elemento fondamentale eh, nella gestione di un'epidemia ed è un elemento fondamentale in, in questo momento. Non è stato facile, ci sono stati molti cambi ehm, eh, in molti paesi eh, nel, nel tipo di comunicazione e questa è un'area secondo me prioritaria eh, che io personalmente ho fin da gennaio quando ho visto che questa epidemia stava arrivando e io sono medico, ho detto la cosa più importante sarà la comunicazione. E come viene comunicato e ancora oggi in Italia che parliamo di, di, di, di apertura di, di di non di fine del lockdown ma di rilassamento del lockdown come verrà comunicato come verrà gestita eh, questa fase nelle prossime settimane sarà assolutamente eh, assolutamente cruciale e, e, e se, se lo si fa male se la, la gente poi non, non, eh, non capisce perché non è colpa della gente è la colpa di, di chi a, a, a, secondo me la responsabilità di spiegare di rispondere alle domande eh, della gente eh, se, se questo non, non viene fatto bene poi le, le conseguenze saranno potranno essere molto molto gravi sì stavo dando in realtà un'occhiata anche ai commenti che poi poi ti farò appunto l'altro aspetto un po interessante è che un'altra cosa per esempio che io non sapevo in realtà e che quindi ho avuto modo di capire anche con te è che già per esempio nell'influenza spagnola Uh, si utilizzava la trasfusione del plasma, quindi in realtà ecco anche alcuni aspetti che, che veramente diciamo innovazioni e anche molte cose che rimangono, rimangono uguali. Un altro aspetto interessante è che, però, questo è un errore che spesso facciamo: passata l'emergenza, fondamentalmente ci fermiamo, ci areniamo, ma questo uh, diciamo molte innovazioni, per esempio quelle. Con, con il farmaco che è stato utilizzato poi contro, contro l'ebola è un farmaco che adesso fortunatamente ha, eh, ha, sembra avere positivi risultati anche contro il coronavirus questo è un errore che spesso diciamo, si rivede cioè passata l'emergenza ci si ferma e magari sei lì per poter poi trovare una chiave di volta e non, non c'è non, non la volontà per continuare un aspetto interessante che avevo letto per esempio sul, sull'ebola eh, è anche il fatto che non solo c'erano molte innovazioni che, alcune delle quali magari non riescono del tutto a realizzarsi ma possono essere utili successivamente per esempio l'utilizzo dei droni per inviare farmaci e aspetti di questo genere o potenziare l'utilizzo di pannelli fotovoltaici eh, per eh, gli ambulatori, per i laboratori o utilizzare dei test diagnostici che siano molto più facili di utilizzo nelle zone rurali quindi che abbiano meno bisogno di personale formato e abbiano meno bisogno di eh, diciamo di laboratori di laboratori, ehm, di, laboratori eh, diciamo di, alto, di alto livello, addirittura ho visto delle, delle, delle tute cercando di Lavorare sulle tute di, di dispositivi di protezione, cercando di rendere più facile non solo diciamo, la svestizione, che in realtà spesso è il momento più pericoloso da un punto di vista di contagio anche degli operatori sanitari. Quindi sono tutte ricerche che, di cui in realtà. Ehm... Eccoci, si era bloccata la videocamera. Forse Emanuele, anche a te, vediamo un attimo al volo. Io l'ho ripresa se non sbaglio. Chiediamo la regia. Sì, sì mi sembra di sì. Ci siamo? Avanti. Sì, penso di sì. sì. Quindi nel senso, questa è una cosa che ho notato spesso, forse nell'ebola si è visto anche di più perché all'inizio si pensava in realtà che detta in maniera così non ci riguarda o non ci riguarda o ci riguarda in maniera marginale, e invece ora abbiamo capito che in realtà sempre di più diciamo, l'attenzione probabilmente mh, con l'ebola è venuta fuori quando ci sono stati i primi casi di contagio a livello del mondo occidentale, dico America soprattutto, ma dico anche, dico anche Italia. Quindi mh, diciamo che eh, questo è un aspetto molto interessante che è probabilmente è molto legato alla nostra natura mh, anche di, di, di reattiva e non proattiva e soprattutto il fatto stesso di eh, continuare, mh, diciamo in, in, nella scienza non si butta via nulla come si, come si suol dire, quindi se magari eh, si riesce a focalizzare l'attenzione per esempio su farmaci che possono essere eh, utilizzati prima, che possono essere utilizzati per altro però bisognerebbe continuare gli sforzi anche quando l'emergenza sembra in realtà passata tu cosa ne pensi? Uh, assolutamente uno dei punti uh, che sappiamo uh, dalla uh, da questa um, da questa epidemia dell'epidemia del mondo è che nessuno è al sicuro finché tutti non, non sono al sicuro e quindi i virus non conoscono uh, non sconoscono uh, barriere e quindi bisogna continuare a um, a investire fino, fino, fino alla fine, eh, ma investire fino alla fine non è sufficiente, bisogna investire uh, anche dopo uh, e, e, continuare, e continuare gli sforzi. Um, in, uh, in quello che è stato fatto nel, nell'Asia dopo, uh, dopo la, la crisi della SARS ha pagato, ha pagato in termini di vite umane che sono state salvate, perché la Cina ha investito. Io quando ho visto il rapporto fatto dall'OMS... Eh, sulla Cina, un rapporto di, di, un, di uno studioso del quale io ho personalmente grande stima, tornato dalla Cina, che ha fatto vedere la risposta cinese, io mi sono reso conto, e avevo un'idea della Cina che era uh, quella del 2003, e mi sono reso conto che invece la loro risposta è stata una risposta ad altissimo livello, tecnologicamente, a livello di gestione, perché loro avevano imparato e avevano costruito dal 2003 al 2020, avevano avuto 17 anni in cui hanno investito, per, uh, per un'epidemia e quando è arrivata sono riusciti a fermarla e io ho visto una, una, una Cina che era chiaramente molto diversa da quella del 2003 che aveva coperto, coperto, coperto tutto. Adesso ci ritroviamo in una situazione in cui quando questa quest epidemia finirà bisognerà continuare a, a, a investire per prepararci per, per, per la prossima questo è un, è un impegno eh, politico eh, prima, prima di tutto eh, e poi è un, è un è un impegno uh, di, di, di, di tutti, perché non si può fare altrimenti, uh, perché ne, ne vedremo purtroppo uh, a, ancora, uh, ma, ma io ho, ho, ho fiducia uh, in, in questo senso, uh, anche perché purtroppo la, la gravità di questa crisi, uh, non solo epidemiologica, ma la gravità da un punto di vista economico e sociale, eh, forzerà dei grandissimi ripensamenti di, sulla sicurezza globale e sull'importanza di investire sulla sicurezza, e ri, ribadisco sul punto globale, perché la sicurezza eh, non può essere solo all'interno di uno Stato, non funziona, i virus passeranno, come ho detto appunto all'inizio di questo mio punto, passano le frontiere e torneranno. Quindi bisogna puntare sulla sicurezza globale. E qui un punto che per me è essenziale di solidarietà globale, di collaborazione tra tra paesi. Oggi a, a Bruxelles uh, è, un, uh, il, è stato lanciato proprio un'ora fa l'acceleratore uh, per, la, la, per, la, um, per trovare un vaccino o le medicine o i, o i, i, i test diagnostici contro il Covid-19. C'era il primo ministro Conte, c'erano uh, Macron, la, la Merkel e un, un sacco di, di, eh, di capi di Stato e di organizzazioni che vogliono portare eh, questo avanti nell'emergenza. Eh, io spero che la stessa unità di intenti si, si possa eh, ricreare quando questa emergenza sarà finita eh, per, per, per prepararci per il futuro e nel mezzo dobbiamo investire, innovare eh, perché tutto quello che creeremo eh, di novità, di prezioso in questa emergenza servirà anche per il futuro. Io scusami intanto se mi distrago ogni tanto perché do un'occhiata ai commenti che arrivano un po', ehm, intanto c'è Martina Leandri che faceva un'osservazione che in realtà riporta un po' sulla trasparenza dei dati. Uh, sì. secondo te eh, sia a livello europeo, a livello americano, a livello asiatico, se secondo te insomma uh, se in realtà la mortalità, le, che gli dice appunto se è in realtà una mortalità così veramente inferiore rispetto alla SARS, ma dicevo, basandosi su quali dati, essendo attualmente tutte misurazioni grezze, vista la discrepanza tra dati asiatici, e europei e americani, questo in realtà ci parla un pochettino sia forse della comunicabilità del dato che a prescindere non è, non è stata molto chiara a livello a livello internazionale ma anche sulla trasparenza secondo te, dei dati che abbiamo di cui abbiamo a disposizione uh, allora sul per quanto riguarda il numero di persone che sono state colpite a livello, uh, a livello mondiale e sono 3 3 milioni e mezzo secondo le, le stime noi sappiamo con certezza che questo numero è una uh, sottostima molto grande sappiamo che i numeri sono molto maggiori eh, per diversi motivi da un lato perché sappiamo Diversamente a quanto sapevamo all'inizio, che eh, molti dei casi sono asintomatici. Quindi c'è una grande parte di, di, di persone che sono state infettate ma che non hanno sintomi e che quindi non verranno mai ad essere eh, detettate all'interno del, del, del sistema sanitario. L'altro punto è che molti sistemi sanitari non hanno la capacità di eh, testare eh, le persone, di identificare i, i, i casi. Quindi, su questo siamo d'accordo che i numeri dei casi sono molto sottostimati. Sulla mortalità. Sappiamo che la, la, la letalità um, è, è, è, è non è uguale in tutti i posti, è, è chiaramente influenzata dalla uh, capacità, capacità anche del sanitari sistema sanitario. E, e, e quindi varia, però sono stati fatti diversi studi che stanno ad indicare che la, uh, il tasso di letalità potrebbe convergere intorno all'1% con... Uh, in alcuni casi essere, eh, essere, essere maggiore del, dell'1%, 2%, 3%, però non siamo al 30% della, della MERS, non siamo al 10% della, della SARS o al più del 50% della, um, della, del, di Ebola. Siamo chiaramente al di sopra dello 0,1% dell'influenza stagionale e è una, una malattia che, che uccide 10 volte di più ed è, tanto, eh, ed è molto infettiva e soprattutto è una malattia che si innesta su una popolazione che non ha eh, immunità e quindi eh, i, è un'emergenza globale perché la, la, le, i morti possono essere milioni e milioni come, eh, come nelle, pandemie, eh, nelle pandemie del passato. L'ultima domanda domande, così poi ti lascio anche se starei a parlare con te penso, e anche gli altri penso, per, per ore e ore e ore. Secondo te cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato fino adesso? In questa risposta sì. è una difficile è una difficile domanda <ride> e dovremmo fare un'altra una, un un'altra ne un facciamo poi un'altra um. intanto, intanto l'organizzazione mondiale della sanità diciamo eh, riflettendo con te anche in alcuni casi anche nel passato Uh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è, è riuscita poi a, darsi una, a dare una, una rinnovata energia, per esempio nella risposta all'ebola che c'è stata poi nell'emergenza nell in Congo. Secondo te, quindi da questo punto di vista, anche le organizzazioni uh, internazionali hanno bisogno di, uh, diciamo di, di darsi una, una smossa e cercare poi di essere incisivi? Anche loro magari non sono del tutto preparati, c'è stato un sottofinanziamento. Secondo te può aver agito un pochettino la... Um, il sottofinanziamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche la disattenzione degli stati nella risposta anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, se secondo te non è stata timely al momento giusto potremmo dire. Allora sull'Organizzazione Mondiale della Sanità direi che uh, era uscita molto male dall'epidemia di Ebola nel, nell'Africa dell'Ovest, ma poi ci sono stati grandissimi investimenti e si è, è profondamente irrobustita come organizzazione noi abbiamo collaborato nell'Ebola in DRC, in, nel, nel Congo eh, e eh, e io conosco molti molti dei, dei, dei, dei, dei, dei che sono che sono in uh, um, eh, in uh, ne, nella scusa mi deve essere staccato il video uh, sì. che sono che sono in, in atto che sono in azione e devo dire um, sono stati ci sono stati fatti degli errori ma è una un, errori sono normali all'interno di, di un processo alcuni sono stati errori gravi ma le, noi abbiamo bisogno di un'organizzazione come l'organizzazione un mondiale della sanità uh, e a, e ha e ha contribuito moltissimo nell'aumentare il livello di conoscenza uh, su, questo, su questo virus. Uh, io da gennaio, ero il primo di gennaio, ero in Congo, um, e, e dal primo di gennaio uh, mi sono messo in allarme per questo virus, e tutto gennaio il mio livello di, di, di, di paura progressivamente è aumentato, proprio perché ricevevo dall'OMS informazioni su quello che stava succedendo. Io le ricevevo, molti scienziati le ricevevano, uh, tanti governi però non hanno avuto... Non so, non hanno avuto la. la, la non, non so perché, ma non sono stati in grado di recepire il, il, il rischio, forse perché eh, era troppo grande rispetto a quello che poteva essere immaginato. E solo chi, chi conosce il soggetto eh, è, riuscito, è riuscito a prepararsi. Però, l'OMS ha svolto un ruolo eh, molto, molto importante. Il finanziamento alle organizzazioni internazionali sarà fondamentale perché la collaborazione transnazionale eh, deve, ehm, deve essere in. in in piedi perché questa è una, una crisi globale. Eh, da ultimo vorrei dire che alcuni governi hanno funzionato bene, hanno risposto molto bene, a altri, a altri peggio. Quindi eh, quando arriveremo alla fine, eh, siamo probabilmente eh, ancora nelle prime fasi eh, di questa pandemia, eh, potremo eh, tracciare, tracciare il Uh, il, bilancio, il, bilancio, il bilancio finale. C'è ancora tempo, secondo me la comunicazione è un elemento che non ha funzionato uh, come, avrebbe, uh, come avrebbe dovuto, uh, dobbiamo essere più pronti uh, in, uh, in, uh, in futuro e, e cosa ha funzionato bene è sicuramente la collaborazione tra ricercatori uh, a livello globale. Perfetto, io vorrei tenerti qui ancora per molto, arrivano altre domande ma so che purtroppo devo, devo lasciarti, penso che faremo, faremo altri appuntamenti molto, molto volentieri insieme. Eh, ti ringrazio diciamo, di questa overview generale che ci hai dato non solo della storia della medicina ma anche della storia proprio del, dei popoli, diciamo, come i popoli sono stati eh, diciamo, influenzati anche da questo. E, e, e niente, io sono, sono orgogliosa e felice di averti avuto con noi sperando che, che questo possa essere utile anche agli altri. E sperando insomma che riusciremo ad affrontare che impariamo, abbiamo imparato da questo riusciremo ad affrontare anche meglio le prossime ti ringrazio Maduele, rimani con me un secondo e do l'appuntamento agli altri insomma, per il prossimo appuntamento di Global Health Now che sarà il mercoledì, sarà il 6 con la vice ministra Emanuela Del Re e Marco Simonelli che parleranno di eh, emergenza coronavirus un'opportunità per il lancio dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile grazie a tutti grazie